È la settima domenica del tempo ordinario, siamo ancora qui con il Vangelo di Luca, ci accompagna sempre questo Vangelo che oggi ci porta un po', possiamo dire, al culmine del discorso della montagna, perché ci propone qualcosa, ed è Gesù a proporcelo, qualcosa di inverosimile, amare i nemici. Beh, scusate, mi viene in mente quello che mi diceva qualche giorno fa un amico biblista, dopo essersi così incontrato, scontrato potremmo dire, con fratelli, fratelli di altre fedi, adesso non vorrei dire in modo preciso, per, per ovvie ragioni, che sostenevano la prova che Gesù non è il Messia, e che chiede addirittura di amare i nemici. Può sembrare paradossale, ma per noi è invece al contrario è la prova evidente che lui sia il Messia. Perché del resto anche i profeti, se io stesso l'aveva predetto, il lupo dimorerà con l'agnello, il leone, eccetera, ci sarà la pace, ci sarà bontà, ci sarà accoglienza reciproca, e noi stessi dobbiamo lavorare per questo. Per cui questo direi al contrario, è il segno che siamo di fronte al Messia, al figlio di Dio, perché egli stesso ha amato fino in fondo il suo nemico e ci chiede di amare i nemici, anche coloro che ci fanno del male. Ci chiede cioè di volare alto come le aquile, di non rimanere a brancolare nel buio delle nostre veghe, delle nostre situazioni così meschine come il pollo che razzola nel suo pollaio, ma di volare alto per avere un atteggiamento davvero di gratitudine verso Dio che ci perdona e così impegnarci a perdonare altrettanto in modo meraviglioso i nostri fratelli. Certo è ambizioso, non è facile, assolutamente facile, però nella mia modesta esperienza presbiterale posso affermare che questo è possibile. Quando accade, quando accade questo c'è sempre, sempre tanta gioia attorno a quelle persone capaci di perdonare, capaci di amare anche i nemici. Ho visto giovani, giovani accogliersi reciprocamente dopo offese gravi ricevute, ho visto adulti, ho visto volontari anche nel movimento apostolico ciechi, ho visto anche ragazzi dell'azione cattolica nella mia parrocchia, nella mia diocesi che mi hanno dato questa testimonianza. Ho visto anche, permettetemi, religiosi ecco, perdonare coloro che hanno fatto loro delle offese. Credo che qui sta veramente lo specifico del cristiano. Da cosa da cosa possono capire che tu sei cristiano? Da come ami, da come ti relazioni con gli altri, da come riesci ad amare nonostante tutto, nonostante i tuoi difetti, nonostante le tue fragilità, nonostante i difetti, le fragilità, le cattiverie e perché no, talvolta anche i soprusi dell'altro. Buona domenica.